Ma ah, una cosa che in realtà mi fa più paura del terrorismo è la, la disoccupazione, la mancanza di prospettive. Eh, sì, sicuramente è questo che mi fa più paura del terrorismo. Ciao, mi chiamo Maria Vittoria Messeri, ho 27 anni, sono nata a Palermo, non sono cresciuta a Palermo, diciamo che ho, ho iniziato a viaggiare dall'età di 6 anni. Dunque, io non credo di sentirmi italiana, Sicuramente mi sento molto europea. Eh, avendo, cioè avuto modo di lavorare qui a Roma quindi con altri colleghi sono tutti italiani, sicuramente mi sento diversa da loro. Mentre quando lavoravo al Parlamento Europeo, quindi eravamo tanti cittadini di diversi stati dell'Unione Europea, ecco, lì avvertivo meno differenze tra eh, il loro modo di pensare e il mio. Il lavoro per me è una delle ragioni eh, di vita, fondamentalmente, ma non perché eh, io voglia eh, vivere per lavorare, ma perché io voglio lavorare per poter vivere. Tornando in Italia, mi sono resa conto che, appunto, le condizioni, come dire, eh, soprattutto lavorative, sono dure, molto dure, molto difficili, e, e di conseguenza quello che mi fa paura è il fatto che pur di avere un, un lavoro, pur di avere appunto un, uno stipendio, eccetera, eccetera, l'italiano debba comunque sopportare delle cose che magari all'estero uh, non dovrebbe sopportare. Non mi sento a volte rispettata, a volte non mi sento capita, a volte non mi sento benvoluta, tra virgolette. Sei giovane, sei appena arrivato. Uh, Magari non hai le competenze migliori per quella funzione che stai svolgendo benissimo, allora sei proprio considerato eh, niente, <ride> meno di niente. O, oh, tra l'altro, non conosci qualcuno di importante, non sei figlia di qualcuno di importante, allora non vali zero. Sicuramente l'atteggiamento dei miei capi, in tutti gli uffici che ho avuto all'estero. Era un approccio sicuramente più, <ride> più umano, ecco, nel senso, ho sempre incontrato persone estremamente carine, gentili, disponibili. All'estero comunque c'è un interesse a fare imparare le cose, ma... Non in modo come dire eh, dittatoriale, ma in modo diciamo sono qui, se hai bisogno di qualcosa, sono a disposizione, guarda questo, fai quello. Quando c'è un collega nuovo, si sta con questo collega, si chiede, si fa, invece qua era più che altro, è stato più che altro, ah guarda devi imparare a fare questo, questo, questo, quell'altro, tieni, studia questo, fai questo, però. Cioè totalmente un, un approccio diverso, diciamo che c'è un'aggressività eh, maggiore nella comunicazione ecco. No. Nel mio ufficio devo dire che, a parte appunto i capi, l'età media varia dai 25 ai 35, quindi siamo tutti molto giovani, come diciamo data anagrafica, poi eh, come mentalità c'è un po' di tutto, <ride> ci sono ventenni che hanno la, la mentalità di un ottantenne, ma insomma, penso che quello capiti un po' ovunque. Dunque, il ricambio generazionale è necessario, però secondo me se non si accompagna questo ricambio generazionale a un intervento più, come dire, diretto, a, eh, anche un rinnovamento, diciamo così, culturale, non serve a niente, perché, perché se tu non cambi fondamentalmente la cultura, non cambi l'approccio, come dire, che hai alla, alla, alla diversità, anche se sei giovane, cioè anche se metti in prima linea i giovani appartengono comunque sempre a quel sistema di valori e non, non, secondo me non, non ottieni niente, non ottieni il, il risultato desiderato.